E diamo la parola al dottor Barra, che è segretario generale di Pubblica e si ci, ci parlerà della dirigenza del sistema delle agenzie Grazie, e grazie al um, consigliere di Gasperi e al Movimento 5 Stelle che ci hanno invitati in questa manifestazione. Um, Sarà abbastanza difficile per me eh, diciamo, dire qualcosa di più di quanto è stato già detto in maniera molto eh, chiara ed esemplare. Eh, articolerò il mio intervento diciamo, su due punti, eh, non rispettando neanche la scaletta che mi ero dato e che ho pubblicato sul sito della Repubblica. Comincerei appunto con le preoccupazioni del consigliere De Gasperi sulla provincializzazione dell'Agenzia delle Entrate, eccetera. Ecco, io su questo punto vorrei dire che quando Vincenzo Visco pensò alla nascita delle agenzie fiscali, noi gli demmo un progetto alternativo. Non è che noi eravamo innamorati del Ministero delle Finanze. Il Ministero delle Finanze era una casa vecchia piena di difetti che forse andava restaurata come si fa ora che è un vecchio palazzo eh, dell'Ottocento viene restaurato quello che era vecchio eh, di bello resta eh, ma eh, poi c'è dentro la tecnologia di ecco, forse andava fatto questo lavoro però noi non eravamo dei nostalgici gli presentammo un progetto alternativo questo progetto alternativo si chiamava eh, Fisco Federale perché a allora noi non ci piaceva neanche Termine che allora si spacciava federalismo fiscale ma che vuol dire federalismo fiscale se c'è eh, casomai è il contrario Sono, è il fisco che deve essere federale e se c'è un federalismo la scuola deve essere federale, la giustizia deve essere federale non è che c'è un, fede, un, eh, eh, un federalismo della giustizia è un termine già in terzo fisco federale prevedeva praticamente accettando la logica di una crescita delle realtà regionali, magari eh, diciamo in un'ottica di macro regioni, non dello spezzettamento attuale, e, e farle crescere e renderle autonome indipendenti e, e quindi responsabili. Ognuno di noi quando è che diventa responsabile? Quando raggiunge il diciottesimo anno di Età o quando comincia a guadagnare? E ad avere a gestire la propria economia. Ecco, allora oggi, anche oggi, le, eh, eh, le regioni, eh, diciamo, gestiscono eh, entità eh, economiche dello Stato, ecco, che provengono comunque dallo Stato e quindi sono irresponsabili nelle loro, nelle, loro, nelle loro scelte. Noi già nel 1998 proponevamo che le regioni avessero una propria. E, e, e ci fosse una fiscalità a rovescio e cioè le regioni gestiscono la propria fiscalità e poi pagano le tasse allo Stato chiaramente in questa visione lo Stato non era un ente subordinato era un ente magistrale terzo, al di sopra che controllava le regioni in due, in due modi nel primo eh, come fa il fisco nei confronti dei cittadini per vedere se è vero il tuo pil sulla base del quale mi dai il tuo contributo e poi se sei eco se rispetti la costituzione se rispetti gli accordi internazionali eccetera, questo è tutto un progetto non vi starò, vi starò a leggere però è un progetto che ho inviato questa mattina al consigliere de gasperi che noi abbiamo rivisto nel 2014 e cioè il 14 dicembre del 2014 all'indomani di, di, di mafia capitale dell'incendio di Roma come lo chiamammo noi no? ecco, perché abbiamo detto a dicembre del 2014 ri, ri, aggiustiamo e facciamo rivivere questo progetto perché la fiscalità attuale ha consentito che la capitale di dà. Ci fossero delle devianze immonde, come quella delle cooperative, come quella dello scambio di mazzette, nella capitale d'Italia. ecco, eh, Se la fiscalità eh, avesse funzionato, questo non sarebbe accaduto, eh, dove era l'agenzia delle entrate eh, quando alle cooperative si concedeva tutto dove era l'agenzia la, delle dell'età, laddove, laddove c'è un giro di mazzette c'è la competenza del, del fisco, della fiscalità. Quindi io, primo punto, eh, siamo d'accordo su una fiscalità federale, ma... Nell'ottica generale non eh, localizzata, a suo punto, perché se no se dicessi diversamente io abito a Viderbo, dovrei andare, i viderbesi mi direbbero: ma scusa, ma perché la provincia di Viderbo non deve avere già la sua agenzia tre entrate? Allora noi dobbiamo anche pensare ad una trasformazione in senso federale con una maggiore responsabilità degli enti delle realtà territoriali in ambito eh, diciamo fiscale, ma l'assetto deve essere sempre rivolto verso lo Stato. In questo progetto è previsto che gli uffici fiscali delle regioni eh, sono gestite eh, da eh, personale, da funzionari e da dirigenti che però appartengono a un ruolo nazionale tipo i segretari lasciamo perdere poi la deriva che la politica ha eh, diciamo assegnato a quella, a quella gloriosa realtà, che quella dei segretari comunali era una gloriosa realtà. Eh, però ecco, questo è il, nostro, è il nostro punto di vista sul tema. Per il resto io vorrei dire, signori, ricordate che ehm, l'Italia è sempre stata un po' come Penelope da una parte tessera la tela e dall'altra la sfida. Eh, C'è stata sempre una, una, una preoccupazione a non assegnare completamente ai pubblici uffici una vera autonomia. Eh, perché, perché se i pubblici uffici avessero funzionato molto bene non ci sarebbe stata la possibilità di aggiustare qualcosa di non pagare qualche multa per restare nell'esempio, nella metafora, eccetera. Nella Costituzione c'è un articolo meraviglioso che è l'articolo 98, al primo, al primo comma dice i pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della nazione, non al servizio del capo agenzia o del direttore o del presidente della provincia o del sindaco. Sono al servizio della nazione, un termine, un vocabolo che all'epoca già era abbastanza imbarazzante perché i nazionalismi, no? Eh, eh, eravamo usciti eh, dalla, eh, recentemente dai danni che certe idee nazionali, quindi questo vocabolo eh, è stato usato proprio con il contagocce, ma sono al servizio esclusivo della nazione. Ma guardate un po' come com era stato formulato dalla Commissione precedentemente, i pubblici implicati sono il servizio esclusivo della Nazione, è garantita la loro piena indipendenza da influenze politiche e non devono ricevere istruzioni se non dalle autorità da cui dipendono, questa era la prima formulazione. Poi, Penelope ha sfilato qualche filo, perché probabilmente Qui indipendenza, già questo è un termine, un vocabolo che in italiano significa, ecco, anche al nostro sindacato così innamorato della funzione pubblica desterebbe eh, un po' di preoccupazione. Qui volevano fare un autorti, che ancora non esisteva quell'idea. ecco, E qui si voleva rendere veramente una, eh, una, una realtà in grado di prevenire perché la mission della pubblica amministrazione è quella di prevenire, quella del magistrato eh, penale è quella di reprimere. Eh, eh, quindi oggi in Italia noi dobbiamo ringraziare la magistratura perché sennò non sapremmo di mille cose, ma eh, eh, se lo Stato avesse funzionato bene noi... Eh, avremmo fermato, che so io, eh, il caso Barmanat o la questione delle squadre di calcio, o i, i problemi dell'Expo, eh, quelle del Mose, eh, chi più ne ha più ne mente, gli schiavi di Rosarno, io dico sempre i cremati di Prato, eh, che quella, quella cosa oscena dove praticamente finirono bruciati eh, migliaia, centinaia di lavoratori eh, in assenza completa dell'ASL del, del comune di Prato dell'agenzia delle entrate e di, di, di tutti quanti gli organi che avevano il compito di prevenire no? ecco, quindi questo è allora un sistema, guardate bene ehm, diciamo ehm, si giudica dalla sua leadership ehm, in, dal, ehm, ultimi anni eh, del Novecento, eh, dagli anni 90 in poi, eh, si è accentuata questa pressione questa, sulla costruzione di una, di una, di una leadership eh, nell'ambito vari, eh, de, delle varie amministrazioni. Ecco. Il, eh, la vera ragione per la quale il Ministero delle Finanze è stato chiuso, né è stato fatto il nostro progetto, era proprio quella di avere maggiore libertà nella costruzione di, una, eh, di un apparato burocatico cosa accadeva prima? c'era il fenomeno delle reggenze cioè i concorsi si facevano con il contagocce però poi si affidavano incarichi a, a reggenti cioè a, a soggetti che dovevano temporaneamente supplire a carenze D'organico che erano provocate ad hoc perché bastavano fare concorsi. Ciampi diceva che bisognava fare come nell'orto, che ogni anno si semina e ogni anno si raccoglie, tanti piccoli concorsi, mentre invece poi nel Ministero delle Finanze si fece un concorso a 999 posti, è <ride> interno fra l'altro. No? Eh, ecco. Che eh, il nostro sindacato combatteva, combatte. Allora c'era un'altra legge sulla sul processo amministrativo che prevedeva che se l'amministrazione cambiava una pagina del decreto si ricominciava tutto da capo ecco, quindi noi ci furono, sono state tre tornate di ricorsi contro quel concorso poi Viscolo fece passare fu lui allora che cosa si prometteva ai reggenti per tenerli buoni per tenerli sottomessi alla politica adesso vi faremo una leggina che vi passerà dirigenti con legge. E questo c'è stato, diciamo, un, una serie di ondate con, mi dispiace dirlo, voi forse penserete che siamo un po' eh, megalomani, ma di Repubblica, che allora si chiamava in un'altra maniera, perché eh, per combattere queste, eh, diciamo, irregolarità noi abbiamo subito anche il tradimento dei fratelli, che noi prima eravamo nella federazione distat, ci cioè chiamavamo distat e Finanze. la distat ci ripudiò nel momento che noi iniziamo queste battaglie, tanto che con il congresso di Siena dell'anno 2000 uscimo dalla federazione distat, ampliamo la nostra base sociale a tutti quanti gli enti pubblici e, e, e assumiamo senza soluzione di continuità il nome di dir pubblica nel 2000, ecco. Allora l'Istato Finanze fece un'attività di lobbying in Parlamento spietata per evitare con il primo governo Berlusconi di, di che passassero queste norme di, eh, diciamo di sanatoria a favore delle gente. Allora venne fuori il discorso delle agenzie fiscali. Le agenzie fiscali sono nate per questo motivo, per poter creare una struttura libera e autonoma di fare ciò che si vuole infatti si è realizzato con il regolamento di agenzia il, gli incaricati non sono solamente gli 800 dell'agenzia delle, delle, delle entrate ma ci sono i 300 dell'ex agenzia del territorio e quelli dell'agenzia delle dogane ecco in tutto molto oltre 1200 casi su questo fatto l'attenzione pubblica è veramente scarsa, 1200 in totale sono gli incaricati fasulli e Il pubblica li ha rincorsi dal 2000 in poi fino a ottenere la sentenza 37 della Corte Costituzionale, la quale guardate bene, è una sentenza che ha abrogato tre leggi, cioè ci sono state tre leggi dello Stato che hanno tentato di sanare la situazione che noi eh, eh, diciamo, ricorrevamo di, eh, dal giudice amministrativo. Quando siamo arrivati in Consiglio di Stato il governo Monti, il governo Letta e il governo Renzi hanno fatto tre sanatorie. vedete com'è forte la resistenza. E la, e la Corte Costituzionale ha detto che queste tre sanatorie sono incostituzionali Mi dispiace che oggi non ci sia qua l'Avvocato Medici, che meglio di me sicuramente avrebbe illustrato eh, questa, questa storia, ma non è finita, c'è una reazione anticorpale di questo sistema occulto eh, che ha continuato, iniziato subito un Ministro della Repubblica a dire nella, nel, in una riunione eh, dell'agenzia della, dell delle entrate subito dopo la, la sentenza della Corte Costituzionale, mentre la signora Orlandi piangeva e si commuoveva di quanto di questi poveri colleghi estromessi. Il ministro dell'Economia eh, non farò nomi, dirò solo i cognomi, Patoani eh, <ride> <ride> disse. Eh, che cosa disse? Che la Corte Costituzionale non ha facilitato il lavoro dell'Agenzia eh, perché la Corte Costituzionale deve favorire il lavoro dell'Agenzia dell subito, poi dopo c'è stato il decreto legge 78 il Parlamento italiano ha emanato un, eh, un, un altro trucchetto ha inventato le pot in inglese significa pentole le pentole, che sono queste pentole? Sono posizioni organizzative transitorie. Ecco, praticamente le stesse persone dovevano essere, ricevere un altro vestito, ma soprattutto lo stesso stipendio. E noi abbiamo impugnato anche quello. Poi c'è stato il decreto legge 193 del 2016, altra legge, che proroga le botte perché erano temporanee, ma siccome il tempo era scaduto, adesso le hanno prorogate. Anche noi le abbiamo inseguite e abbiamo chiesto che vadano in Corte Costituzionale. Poi in Senato, il 27 marzo 2017, c'è un ordine del giorno che. Prevede che, con il quale il Senato di questo Stato Penelope, che si raccomanda, raccomanda al governo di tutelare questi poveri 1200 Poi c'è stata la sentenza del Tarlazio sezione Seconda Terra, perché venga tutti quanti sono favorevoli a noi, col quale c'è stato respinto, pensate voi, la certezza del, del, del diritto. C'è stato respinto il ricorso col quale noi eravamo andati a impugnare le, ehm, ehm, la riesumazione di un concorso a 175 posti nell'Agenzia delle Entrate, eh, dichiarato eh, diciamo nullo dal Consiglio di Stato, cioè res giudicata. L'Agenzia delle Entrate l'ha riesumato perché ha letto la sentenza in un determinato modo il TAR ah, ci ha dato tutto e eh, va bene, ci ha anche condannato alle spese, certo però ha detto, riferito alla sentenza 37, il Consiglio di Stato e di notte eh, dice, si riferisce al, alla sentenza 37 e dice che ha creato non poche difficoltà di carattere organizzativo e funzionale agli uffici Insomma, sta corte costituzionale è da Bolivia e crea dei danni, ma poi abbiamo il decreto, Ruffini, la norma, equitante, il discorso di equità la vera ragione. Tanto è vero che il consigliere ha detto, ma, eh, non il consigliere, pardon, l'avvocato, ecco, ha detto, ma, Stendiamo un velo di dubbio su questa storia di Equitalia, qui non si capisce come eh, gli impiegati di Equitalia possano diventare poi pubblici funzionari, qui non è spiegato, è lì la ragione della crisi dell'arte, è che attraverso la porta di Equitalia noi ritorniamo ad avere l'assetto di prima. Abbiamo di, quindi prima abbiamo distrutto il ministero delle finanze perché volevamo fare quello che ci pareva adesso, vista che le cose vanno male con le agenzie le ne creiamo due sbagliare umano, insistere è diabolico creiamo due, noi impugniamo tutto se ci dà di soldi, ve lo dico subito <ride> perché non abbiamo più una lira cioè, le lire, neanche gli euro eh, noi stiamo andando avanti con le sottoscrizioni dei colleghi de, degli imprenditori che ci aiutano ma abbiamo finito anche quelli perché eh, Perché dobbiamo tornare di nuovo in, in corte costituzionale finché esiste questa istituzione e nel momento in cui appare evidente un reato eh, andremo anche da, da, da, in, eh, eh, cal calcheremo anche quella spiaggia ma il discorso, la vera ragione di questa trasformazione di Guidaglia, che viene cavalcata poi sull'onda emozionale, perché si vede in Guidaglia, ora chi vi parla eh, è stato denunciato dal, dal, dal, eh, da Befera, l'ex direttore, perché io dissi in un'intervista che in Guidaglia era una sorta di Gestapo. Non so, io non sono un cattivo tedesco, è. Eh? che <ride> sta, polizia di Stato segreta che poi nacque prima del nazismo allora il giudice e mi, mi disse ma mi salverò vabbè tu hai il diritto alla critica però insomma mica c'hanno la mi la, la, la stanza delle torture allora io forse mi salvai oltre che per la bravura del mio avvocato ma anche perché dissi, ma, signor giudice, mh, se mio nonno avesse saputo che la Gestapo lo stava cercando, forse avrebbe fatto come quei cento italiani che si sono buttati dalla finestra. Cioè, io volevo dire che Equitalia eh, suscita la medesima angoscia sociale che suscitava no, la Gestapo, senza averla. Però il problema non è Equitalia, è di chi gli ordini, di chi gli consente di agire nella maniera eh, come agisce, di, quali, di quelle che sono le norme. Ha la ragione l'avvocato Scaglia Scaglia non so, Scaglia, ecco, quello che dice. però questa trasformazione avviene qui. Un'ultima considerazione, ma voi pensate che veramente l'ordinamento, il TAR, l'Agenzia delle Entrate, il Consiglio di Stato abbiano a cuore la situazione di questi poveri 1200 retrocessi? Non gliene frega assolutamente niente è l'assetto che Sarcato, loro rappresentano, parliamo, parliamo degli ebrei, fa, parliamo, fa, parliamo degli ebrei eh, oltre eh, che della Gestapo, eh, eh, parliamo degli fa, ebrei. Bravo, fa, finisco, io eh, ho finito la mia relazione, voglio dire eh, che come quando, eh, diciamo, durante il ballottaggio per il Comune di Roma, noi abbiamo okay. ehm, celebrato, abbiamo fatto un, una ricorrenza: spesso lo facciamo la cena degli arrabbiati. In una trattoria romana abbiamo mangiato e eh, sa tutto quanto sul nostro sito ci sono i video, e noi lì diciamo al futuro sindaco: eh, guarda, che ci sono, noi ti suggeriamo delle cose, ecco, fai determinate cose ora. Noi ci rivolgiamo al Movimento 5 Stelle in maniera specifica stavolta e diciamo guardate se voi andate al governo la prima cosa da fare è l'assetto voi dovete essere illuminati come sono stati illuminati i parri costituenti i quali hanno tentato di costruire un assetto che ha resistito alle insidie e fino a ieri no? del governo Renzi che voleva cambiare tutto ecco in maniera sconsiderata ecco, voi dovete creare un assetto ben sapendo che questo assetto vorrebbe andare contro di voi questo è essere illuminati creare una realtà che in maniera assolutamente diciamo disinteressata e passerete alla storia se farete questo ma l'assetto come lo cambiate? Attraverso le persone, gli uomini, quei cittadini eh, che lavorano nella pubblica amministrazione, perché per, per anni si è pensato che ci fossero gli impiegati, che sono una massa di nulla facenti, quanti aggettivi ci hanno dato? Cose vere che esistono, eh? se i fannulloni esistono, mica che non esistono, i corrotti esistono, mica che non esistono, ma chi è la prima vittima? chi è la prima vittima di un fallullone? Se io sto in un ufficio la prima vittima sono io, perché mi tocca lavorare il doppio. Se c'è un corrotto nel mio ufficio io sono la prima vittima, non la persona che passa fuori ufficio. Ecco, quindi considerate questo, bisogna creare un assetto, come dicevano i padri costituenti che si sono un po' preoccupati di aver scritto troppo. E io in questa lettera ve lo, ve lo dico, ricostruite una pubblica amministrazione. Ecco, pensate che Macron è un impiegato dello Stato, ma lo era anche Ciscard d'Estem. In Francia la pubblica amministrazione esprime i presidenti. Noi nel passato abbiamo espresso Agostino Magliani, che era il ministero delle finanze nel, nel, nel, nel Regno delle Due Sicilie e poi ministro delle finanze, abbiamo espresso Giovanni Giolitti quanti lati scuri che poi ave, eh, però Giovanni Giolitti eh, era Giovanni Giolitti abbiamo espresso Francesco De Vita uno dei vari costituenti un nostro collega del Ministero delle Finanze ecco, poi basta poi basta dalla pubblica amministrazione eh, una cosa io mi eh, chiudo mi, eh, mi, mi, mi con con il Movimento delle 5 Stelle che è pieno di pubblici di mondiale perché la, la pubblica amministrazione non ha più espresso né in Parlamento né nel governo della pubblica amministrazione se non persone che seguivano la, la scuola politica qualche professore qualche docente eccetera ma voi invece avete eh, eh, uno il nostro caro amico ecco Daniele Pesco un, un impiegato della provincia di Milano se non, non vado quindi Signori, io in maniera molto più semplice, insomma povera, chiudo eh, almeno questa prima parte degli interventi, eh, dicendo: Guardate, il problema dov'è? Ecco. Qui il problema sta nelle persone, come individuare le persone, ecco, perché gli stessi soggetti possono cambiare se le regole sono diverse. Grazie.